Dove sei, Stella? Dammi un bacio. Ma perché ti sei messo sta skin? Perché è bella. Insomma. Non l'hai vista? Eh la sto guardando. Che volevi quella con l'unicorno? Sì, quella lì era più carina. No, ma questi tutorial? Peperi... Sono i miei, ti piacciono, non vuoi toccare? Molto grossi. Fai, fai la intro. Ciao a tutti. Um, ciao a tutti, benvenuti Perfetto. nel canale di Taraz. Bardi tu, guardo io, guardo io. Dai, di, di cosa facciamo oggi? Bedwars uh, con i bro. 100.000 like al prossimo video con un'altra ragazza No, allora, no Sei gelosa? Sì, perché solo io posso che anche altro tocca i miei pettorali No, allora Ormoni <ride> ah, Qual è il tuo ormone preferito? GH, testosterone Testosterone è quello dei gay? <ride> <ride> no, aspetta, è quello dei trans <ride> Ci sono le... Ah, no, ah Oh, no, sto sbagliando Oh, sono cascata eh, è quello È quello che fa diventare eh. ah, Aspetta È quello che fa diventare le donne maschio è quello dei maschi no vabbè quello dei maschi non ce l'hanno solo i maschi come no ah noi ce l'abbiamo poco però se ce n'hai tanto ti crescono i peli Eh quindi noi ne abbiamo poco cioè io vuoi <ride> dipende esistono le donne pelose Ehm no no no no <ride> <ride> <coughs> no, stellina Mi fai i tai, ah, tai bonti, per favore Fai Faccio questo altro. piacere No, ti prego, dai Tre blocchi mancavano, Marscarpio vedere quanto sono forte? Mamma mia, non ho mai visto una donna così in tutta la mia vita, veramente oh, Mi picchiano, mi picchiano ma, eh? No, vabbè Ha vinto la donna Mi conquisti così oggi? Sono proprio forte, ma proprio forte Chissà quanti ragazzi uccidi tutti Ma eh, io non ho ancora fatto nulla No come? Fai qualcosa? Già stellina No oh. no lascia fuori tutto te che Ti vedo no, bene in forma posso... oggi cosa Dai che ci piace? sono i rossi Fai qualcosa cioè... Mangiateli Ma non si può giocare così mangiando <ride> oh. Oh, oh, oh, oh. Che succede? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Sta mangiando Però ha mangiato una mela Sa alimentazione, Vai Fagli vedere cosa sei Grosso e figo Vuole buttare giù E non c'è riuscito non però. Si, Ma non si è accorto che <ride> Si è accorto di niente È solo? No, c'è l'amico No, non c'è più No, sì, uno No, no È scappato Oh, c'è no, un rosa oh. Cos'è esploso? Eh, lui è esploso <ride> Cioè Voleva mm. far qualcosa ma non c'è Oh, fai tu per favore, dai Che io... Ma allora sei un duro. Sì? Duro, grosso e spesso. Come mi piace a te? No, il gelato. Oh, no, Gelato? No, cos'è? Duro, grosso e spesso. Aspetta. <ride> Devi pensare a qualcosa che... Ma Rosa è proprio un pazzo. È un folle. Oh, non l'avevo visto. Io sì. Eh, vabbè. No, ho comprato le frecce. Adesso diventerò stupido. Uh. Uh. Uh. Oh, che cazzo! Come, fatto? Fatto? Come ho fatto? No! <ride> oh, ho fatto qualcosa di estremamente epico, ma non ci riuscirò mai più. Eh, vabbè. Ma sai che è epico? Cosa? Sai che è epico? Chi è? Io. Ah, piacere di conoscerti. Vero. Ma tipo, li vuoi distruggere rosa oppure. Ma in Devono realtà sono morto, in. ero da solo, mi abbandoni sempre. Ero morto sì. anch'io prima di te. Sì, sì. Oh, arrivano i De Rosa, non è vero, scherzavo. Fanno proprio schifo, eh. Viaggiano sempre insieme, ma noi no. Sono omosessuali. No, devi prendere esempio da loro. Poverino, ma perché ha messo una TNTX? Che pazzo. Noi siamo una coppia aperta. Poi l'amorosa. <ride> sì. Oh, sei te quella freccia? Sì. Non ti ha beccato, ma sei proprio forte Cioè, anche quello lì ha l'arco, attenta Oh, eh Me l'hai detto in realtà Oh, ma quanto, quanto cuore toglie Sì, ho capito, ma, ecco Mi bullizza Digli di smetterla Cosa fai? Vuoi morire? Sì, i veri uomini rischiano la vita Guarda ah, qua, ah, che uomo Che uomo Qua non finisce più le frecce, cioè, boh È un cupido Oh, vuole beccarti Bravo, Povero. lasciali impegnato Sperando non becchi me Oh, no, ma, non... C'era il ponte Eh l'ha rotto prima non lanciato la fireball Eh vabbè ma Magari l'avevi ricostruito per me Ma che cavolo Chi è stato? Il bro Il rosellino Sì ma Dove sei? Ok quello con l'arco L'ho killato Oh Cerca di non Farvelo più avere però Piero Ma che caspita però Ma chi è sto scemo? Vado a prendere sotto casa il bianco mi ha lanciato una bomba Cioè non lo so Bianco Adesso divento forte Ma Prego. questi buchi a me non piacciono Mmm Stella No <ride> Mamma mia Che paura Stella dimmi che sei a casa A casa <ride> Nostra Sì Casa nostra Base nostra No a casa nostra amore mio con qualche altro ragazzo No mi dispiace sono tutta sola per te Che bello Oh hanno guardato proprio male, rosa Oh che bro Vieni vieni ma basta ste fireball Pazzi ma che vai, vai. Chiamami potente Tutte le mattine buongiorno potente mia No aspetta è un nome da maschio <ride> C'è la parità dei sessi Vabbè ma no cioè Allora mi spiego meglio sono femmina Voglio il nome da femmina Cioè io Poi Tenta. se te No Poi se te Sei maschio Vuoi il nome da femmina Vuoi chiamarti Tanto Luisa sei. È un nome da no. femmina Ma come no? Stellina mi piace L'ho inventato io Adesso ti chiamano Stellina so. Mi hai lasciato senza parole Basta Non so Faccio questo effetto A tutti A tutti Che cavolo Ma mi dici dove sei? Ah Sto qua stippato l'invisibilità, La perla Tutte queste cose qua Che usano Prendi esempio dai grandi, Però lo <ride> Oh, Oh, non c'entro. Proviamo a fare il grosso. Io sono ancora più grosso. Non fagli vedere chi sei, per favore. È al pool. La pastillina. la mia preferita. Quando diventerò grande, sceglierò te come moglie. Tipo Goku scelgo te. Questi sono i Pokémon. <ride> E che caspita questo Ma tipo i bianchi sono duri perché hanno guardato tanto bene No sono duri perché mi ha lanciato quattro fireball di fila Non lo so No Ma... perché l'hai picchiato? No, adesso me lo ritrovo in base, è vero Eh niente, vedo nero <ride> oh, Adesso vedo, vedo il normale Sono così felice, Ma so... stella Ma questo è un pazzo Ce la fai da sola Ma dai Arrivo Ah, hanno meglio. hanno tutti fat. No, ma che hanno l'ossidiana, cioè. Ma com'è l'ossidiana? Impossibile. Eh, diglielo, diglielo, Cioè non si può avere l'ossidiana, scusate. Oh. Sei lì, ti vedo. Sì, ho fatto il piccolino diamante. Piccolo. No, no, no non lo Ecco, bravo. Beh tu tieni l'altro bada. Torna in base che ci rompono il letto, stupidina. Vabbè ma li picchiamo noi Cioè sono Sono scarissoni No no la, Buttati nel vuoto No, c'ho quattro vado. diamonds Metti nella cesta Eh no Troppo tardi Mi dispiace Perché Gli ho dato la kill a lui Si è tippato con l'enderpep Mi ma sa Ma che fanno averne così tante Eh ma io non lo vedo a Questo punto È invisible Poi anche questo è invisibile Cioè boh Ho visto qualcosa di Di Di colorato Oh arriva il bianco Oh, okay. mi ha fatto saltare in aria Cioè, di fottere con me posto. Cos'è che voleva fare? Niente Che eleganza Una donna, un'eleganza Abbiamo vinto? Sì, sei contenta? Sì Nessuno è più Vabbè, forte posso... di te Noi Insieme <ride> Sì, insieme per sempre, Stellina Amore infinito Vai, uh -huh. finisci il video? Già finito? Addirittura? Sì, basta, sì Deve durare um, Arrivederci alla prossima puntata di Amore per sempre infinito